Stiamo andando a prendere un vestito da clown Anche se non ne ha bisogno Perché stiamo andando a prendere un vestito da clown? Perché oggi verranno Lisa e Rimoldigno A registrare un video da noi Però non sanno che il video in realtà è già iniziato Perché gli faremo uno scherzo assurdo Voi immaginatevi barbuto Vestito da clown? Sì quindi <ride> Io ho chiamato per il clown. Ah, sei tu, ma sei piccolissimo, non sei così grosso. <ride> Devo fare uno scherzo, filo in ascensore e aspetto che la gente arrivi. Ma e... non è anzi? Ora si a addosso. <ride> Eccolo. Questo penso, che sto Sei sicuro? Eh? Sì, è proprio sicurissimo Sei sicuro, sicuro Sicuro, <ride> c'è un problema anch'io non sono tanto sicuro <ride> io, io sono sicuro Adesso adesso sei, sei sicuro. sicuro Bro, non sai così magro, eh Mi devo Ma no? mamma mia, ah, che è enorme esatto, sì. È una S Guarda il cappellino eh, questo è un problema che puzza <ride> Tanto ci abbiamo le mascherine siamo <ride> sì, <ride> Perfetto Si sa vestire Un <ride> modello Ma faccio già paura così Te facevi già paura prima bro <ride> Così Bello questo eh. bro eh. Questo è figo mm, Questo è un po' meno spaventoso mm. ah, questa è capito, Anche questo è bello sì. Costume preso Sono venuto qua da Space Party perché è il negozio penso più fornito Qua a Milano ci hanno di tutto e di più, infatti ogni volta dovrò fare qualche video tornerò qua, ragazzi Urbe! Correndo okay, che è arrivato no, 10 minuti, in anticipo. Devo muovermi perché è sotto. Ok, ok, suona, suona barbuto che adesso ti ci... Eccolo Ecco. Aspetta ad aprirgli eh. Risponde al citofono? Sì. quello è il Eh, digli che il piano è nuovo. Eh, nuovo piano, adesso ci apro, apro, apro. Sì, E' un Devo prendere l'accessuale okay. <ride> ok, adesso dovrebbe chiamarlo Ok, l'ha chiamato, l'ha chiamato, l'ha chiamato, chiamato No, non l'ha chiamato Zio, gli devi dire al piano 9 Zio Bro, gli devi dire che il piano è 9 Sì Forse l'ha chiamato. L'ha chiamato che stiamo scendendo stiamo uscendo, Eccolo 6, 5, 4 L'ascensore scende. Okay. L'ascensore sale ah! No fra ma tu non stai niente! No fra, fra. No, no. di testa oh ti giuro non arrivava con l'ascensore ecco la... È per questo che non arrivavo. Saliamo, saliamo. No, ma io non sai come si va. Dai, vieni, vieni. Come stai, Bruno? tutto bene, tu? No, no, non te l'aspettavi eh. È per questo che ti dicevo, no, bro non puoi arrivare prima. Non puoi arrivare prima perché mi devo preparare. però se vuoi Bro, no, mi sono che c'è tanta la Basta. Eh, ho visto, ho visto. No, no, Se così, il cartone. Ok, ti apro, ti apro. Mentre mi chiamate, mi chiamate, chiamate, chiamate. sale ah! Ah! <ride> <ride> <ride> <Marvou>! <ride> Merda, è impassibile Ciao <ride> <ride> Abbiamo fatto anche il rimo Ma si è salentato lui? Eh? Sì, si è cagato addosso Ah, io Io sono senza sentimenti, <ride> ragazzi Mi sa, non lo so Ma queste cose mi fanno paura di solito Thank you all the power